Benvenuti Logistics ed Analytics Italia, nel video di oggi ci occuperemo della differenza fra un valore zero ed un valore nullo. È un argomento molto importante perché se non conosciuto e se non gestito correttamente può produrre eh, degli errori che si possono riverberare all'interno dei fogli di calcolo. Eh, questo tipo di argomento è valido per qualsiasi foglio di calcolo, noi lo affrontiamo con LibreOffice Calc ma eh, è esattamente identico ed analogo in microsoft excel e altri fogli di calcolo che cos'è un valore nullo che cos'è un valore zero facciamo un esempio eh, molto prosaico per esempio se andiamo in un supermercato e cerchiamo un prodotto ad esempio un fustino di detersivo da 750 grammi e non lo troviamo negli scaffali chiediamo al dipendente del supermercato di cercare a terminale cioè nel, nel computer se questo fustino arriverà o no se il dipendente trova a seguito della, della dicitura appunto fustino da 750 grammi un valore zero significa che effettivamente il supermercato lo vende ma al momento è terminato a magazzino se c'è invece un valore nullo significa che quel supermercato per qualche motivo là quel formato non lo vende proprio quindi è inutile attendere e è inutile ordinarlo la differenza è questa un valore nullo indica all'interno di un foglio di calcolo un'entità che non è mai esistita e non esisterà mai mentre un valore 0 indica un valore esaurito o in esaurimento quindi che può essere ordinato facciamo eh, il solito esempio di un'azienda che vende ad esempio un, un prodotto solo, un'azienda monoprodotto perché in questa maniera questi esempi, questi esempi sono molto più facili indichiamo ad esempio le scarpe vediamo quanti prodotti ha venduto durante la settimana, si può evincere da questo primo caso che il sabato e la domenica eh, essendoci un'indicazione di valore nullo il negozio è chiuso, non è che, sono, che il negozio è stato aperto e ha venduto zero prodotti il negozio è proprio chiuso, facciamo l'esempio invece di un valore, di un valore zero se noi mettiamo qui zero e certe volte le persone, i compilatori dei fogli di calcolo, fanno questo errore, il foglio di calcolo in pratica si equivoca e pensa che il negozio sia rimasto aperto ma che non sia stato venduto nessun prodotto. A, diciamo che di primo acchito può sembrare che queste quattro entità siano identiche perché non c'è stata nessuna vendita ma è molto importante capire che in realtà il valore nullo indica all'interno delle formule e delle varie funzioni al foglio di calcolo che queste celle non devono essere contate perché il negozio è, stato, è rimasto chiuso. Facciamo un esempio. Ad esempio questo errore si riverbera se in una formula c'è la funzione media. Se noi diciamo la media delle vendite dell'intera settimana in presenza di un valore nullo, lui giustamente ci dice, anche se è un valore indicativo, che sono state vendute 45,6 scarpe in media. Con il valore nullo il calcolo della media non tiene conto dei due giorni. Vediamo che, che cosa succede se eh, inseriamo all'interno della media le due celle con il valore 0. Vediamo che ci sarà un errore. Facciamo la media inserendo la, tutta la settimana con il sabato e la domenica. Vedete che evidentemente la eh, media di vendita delle scarpe si abbassa a 32 perché, perché il foglio di calcolo divide per 7 perché essendoci un valore 0 lui fa rientrare gli ultimi due giorni della settimana all'interno della media e divide per 7 mentre con il valore nullo si indica al foglio di calcolo di non tener conto di questi giorni e divide per 5 che cosa significa? significa che la media corretta è questa qua, è quella superiore cioè è quella in cui i giorni di cui si tiene conto sono solo 5 mentre questo tipo di media qua in realtà purtroppo è una media scorretta, voi provate ad immaginare un foglio di calcolo con migliaia e migliaia di date in cui un compilatore non sapendo, non conoscendo questo argomento inserisce degli zeri dove ci vuole un valore nullo quindi eh, ricordiamo bene, il valore nullo è un'entità che non esiste, non è esistita, che non si deve attendere perché non esisterà in questo caso il sabato e la domenica il negozio non è che è andato male, è andato normalmente, ha venduto zero scarpe perché era chiuso. In questo caso qua, un caso erroneo, se un compilatore mette degli zero, il foglio di calcolo pensa che il negozio è stato aperto 7 giorni su 7, ma negli ultimi due giorni non ha venduto nulla, quindi la media viene altamente penalizzata. Questa media non è semplicemente più bassa, è proprio scorretta. Il giusto numero di scarpe vendute in media al giorno è 45,6, quindi vi prego di fare massima attenzione nel prendere cura di questo argomento perché inserire degli zero laddove c'è un valore nullo significa propagare all'interno del foglio di calcolo degli errori matematici molto importanti. Vi ringrazio per aver seguito questo video e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.